Ciao e benvenuto nel mio canale. In questo video vedremo alcuni dei problemi più comuni di coloro che si dedicano al business o valutano di intraprendere questo bellissimo, sfidante, difficile e gratificante cammino. E visti i problemi, tranquilli, non mancheranno le soluzioni e i consigli in merito, e cioè come migliorare la propria produttività e diventare un imprenditore e persona di successo. Ma prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e attivare gli avvisi, così non ti perderai i miei prossimi video. Bene, ora andiamo subito ad analizzare capire e risolvere il primo problema di coloro che si dedicano al business, ovvero la perdita di motivazione quando non si vedono raggiungere gli obiettivi pianificati. Ebbene sì, uno dei più grandi problemi è la demotivazione. Certo, quando non incassi nemmeno le spese sostenute, non è la stessa cosa di quando hai un'idea imprenditoriale e sei così motivato da non dormire la notte. Quando sei nella prima fase imprenditoriale, la tua motivazione è alle stelle. Vuoi avviare e sviluppare il tuo progetto il più rapidamente possibile. Tutto è positivo e sembra che non vi siano ostacoli. Poi, una volta che fai il salto, inizi il tuo progetto e diventi un imprenditore, ahimè, tutto cambia, sei il capo e quindi il più responsabile che si deve assicurare che le cose vadano come previsto. Un imprenditore deve essere un buon venditore ed essere motivato a vendere. Alcuni imprenditori hanno difficoltà quando il gioco si fa duro e perdono la motivazione imprenditoriale della loro attività. Affinché questo non ti succeda e tu possa essere sempre di buon umore, segui questi sei consigli e ti assicuro che sarai un imprenditore di successo. Primo consiglio, crea un business plan e persegui i tuoi obiettivi. Come buon imprenditore dovresti scrivere il tuo business plan o piano d'azione nel modo più chiaro e conciso possibile. Se hai un'attività in corso e non hai ancora creato il tuo business plan nel minimo dettaglio, ti consiglio di farlo il prima possibile. È essenziale però stabilire obiettivi ragionevoli e raggiungibili nel proprio piano aziendale. Gli imprenditori sono sempre ottimisti nei piani aziendali, anche troppo a volte, il che può essere positivo e cioè che ci si impegni di più per raggiungere quell'obiettivo, ma allo stesso tempo può demotizzare e quindi rendere più lenta e difficile la produzione o resa dei collaboratori. Quindi studia il mercato e pianifica obiettivi da raggiungere, ma ricorda di essere coerente con la realtà e il mercato stesso, perché non c'è niente di più gratificante al raggiungimento di un obiettivo pianificato. Una volta raggiunto uno degli obiettivi, passa a quello successivo, ma stabilisci sempre, sempre, sempre obiettivi da raggiungere. Non lasciare nulla al caso misura analizza pianifica e persegui costantemente i tuoi obiettivi in modo da raggiungerli in modo crescente e permanente quindi ripeto sviluppa molto attentamente il tuo piano economico finanziario il secondo consiglio è quello di leggere molto sugli imprenditori di successo una delle cose più motivanti è leggere su imprenditori che hanno ottenuto un notevole successo ci sono innumerevoli libri su questo argomento che sono davvero stimolanti devi essere consapevole che nessuno un uomo d'affari, è riuscito ad avere successo senza dover combattere come un gladiatore. In questi libri troverai molte informazioni motivanti, tecniche e strategie. Ti renderai conto che per essere un imprenditore di successo devi essere persistente, devi affrontare i problemi che ti vengono incontro ogni giorno. Nelle occasioni in cui ti senti sopraffatto e pensi di non poter più reggere lo stress, perdite o demotivazione, leggi libri o articoli di questo tipo. Vedrai come sentirai un'iniezione di energia positiva e se vuoi che ti consiglio un libro, uno dei tanti che ho letto, scrivilo nei commenti. Terzo consiglio, seleziona i tuoi amici. Come sapete, fare l'imprenditore non è un'attività da tutti. C'è una minoranza di persone conformiste che non hanno ambizioni nella vita, tuttavia la stragrande maggioranza delle persone non osano perché hanno paura di fallire. Se parli del tuo progetto o della tua attività con gli altri, normalmente ti diranno cose negative, che sbagli, che non funzionerà, che sarai rovinato, eccetera, eccetera. Ma ricorda che un imprenditore di successo è colui che vede un'opportunità laddove tutti gli altri vedono problemi e difficoltà. Se hai fiducia nel tuo progetto e sei convinto che funzionerà, cerca di evitare queste persone o almeno non tirare fuori il problema con loro. La tua mente dovrebbe essere sempre positiva, devi credere in te stesso e nel tuo progetto, non lasciare che nessuno intossichi la tua mente. C'è molta invidia in libertà, le persone frustrate che non osano, di solito prendono male il fatto che tu abbia fatto quel passo importante. Quarto consiglio, negli affari, sempre positivo, mai negativo. Le persone hanno modi diversi a motivarsi nel vedere la vita positiva. Questo non è un ABC, ciò che funziona per te potrebbe non funzionare per un altro imprenditore, indipendentemente da ciò che ti motiva. È molto importante che tu rimanga positivo lungo la strada, indipendentemente dagli ostacoli che hai di fronte. La maggior parte delle persone non è capace di imprenditorialità. Se sei stato in grado di intraprendere questo cammino e sai come giocare le tue carte, hai una grande possibilità di diventare un imprenditore di successo e libero finanziariamente. Tenerti con una mentalità imprenditoriale e positivo ti aiuterà a canalizzare la tua forza interiore per raggiungere il tanto atteso successo. Quando i problemi ti turbano, ricorda questo, sempre positivo, mai negativo. Tutto ha una soluzione. Devi concentrarti sulla risoluzione del problema e non sul problema stesso. Quinto consiglio, vita sana e l'imprenditore di successo. È più che dimostrato che l'esercizio fisico continuo migliora l'umore delle persone. Cerca di dedicare almeno 30 minuti al giorno a praticare uno sport che ti piace. Fare una corsa, nuoto, pesi, andare in bicicletta, qualunque sport fa bene al corpo e alla mente. La cosa migliore è fare dello sport uno stile di vita e renderlo una routine. Essendo in forma ti sentirai più forte, avrai più voglia di fare le cose, i problemi non ti interesseranno più di tanto. In breve sarai molto più motivato ed efficace se segui una routine di esercizi quotidiani. Sesto ed ultimo consiglio, organizzati e migliora la tua produttività. Essere un imprenditore è un lavoro molto duro, l'imprenditore di successo è quella persona in grado di risolvere efficacemente i problemi durante la tua giornata dovrai risolvere infiniti problemi. È essenziale quindi che ti organizzi e gestisci al meglio il tempo che hai a disposizione. Usa un'agenda cartaccia o digitale per una corretta gestione del tempo. Dai la priorità a ciò che è veramente importante e lascia il resto per dopo. Classifica i tuoi obiettivi in ordine d'urgenza e assegna a ciascuno il tempo necessario per essere completato. Impara a delegare se nella tua azienda i dipendenti o collaboratori delega i compiti meno strategici. Il tempo è un limite importante quindi usa il tuo tempo per le cose strategiche. Bene amici, ed eccoci arrivati alla conclusione dell'argomento, o meglio dire piccolo capitolo del tema. Un caro saluto, non scordarti di lasciare un like o commento in merito e al prossimo video!